Ok, allora in questa seconda ora facciamo un altro esercizio che è di tipo simulazione e andiamo a pescare eh, un tema d'esame di qualche anno fa, del 2017 eh, perché di fatto da adesso in avanti eh, diciamo così, tutte le conoscenze che vi servono per affrontare i temi d'esame li avete già, quindi praticamente potete benissimo prendere Qualunque tema d'esame dovreste essere in grado eh, di svolgerlo, perché diciamo, gli argomenti che erano cioè, previsti nel corso, quelli principali, eh, ormai li abbiamo già trattati tutti. No? Però ovviamente per ragioni di tempo non ce la facciamo in un'ora e mezza a svolgere il tema d'esame completo, ma se lo guardate la prima metà di questo tema d'esame è molto simile al laboratorio della settimana scorsa, dove c'era eh, country borders e bisognava costruire un grafo con un certo tipo di contiguità legata a un certo tipo di periodo dell'anno okay? questo era il punto 1 dell'esercizio come dicevo appunto molto simile a quello del laboratorio non so se identico o simile se l'abbiamo modificato un pochino e poi c'era un punto 2 che trattava una simulazione quindi io eh, ho, ho, diciamo così, ho salvato su GitHub un progetto che già, dove il punto 1 è già risolto quindi, noi possiamo partire dalla fine del punto 1 in cui il grafo che è richiesto è già stato creato. E, o, eh, e oggi ci occupiamo di invece di risolvere insieme il punto 2. Adesso, i criteri con cui è stato creato il grafo vabbè, sono scritti qua nel punto 1, ma non ci interessano, nel senso che, noi partiamo già da un progetto di partenza in cui se indico, appunto, molto simile al, al laboratorio, un anno e chiedo di calcolare dei confini, lui mi calcola l'elenco degli stati e delle nazioni che poi usa per popolare questa tendina e poi mi stampa per ciascuno stato gli adiacenti, cioè il numero di stati confinanti. Ma questo è già fatto, ok? Eh, All'esame sarebbe stato il primo esercizio da, da risolvere, il primo punto da risolvere. Noi invece oggi partiamo dal secondo, quindi diamo per scontato che questo sia già stato fatto e vediamo che cosa ci chiede nel punto 2. Punto 2 ci chiede di implementare su questa, eh, questo grafo che rappresenta un set di confini legato all'anno specificato, di simulare la diffusione di una serie di mille persone che chiamiamo qua immigrati, che vengono inizialmente inseriti in uno stato iniziale, selezionato dall'utente tra quelli presenti nel grafo. Quindi abbiamo quella tendina no, che contiene tutti gli stati selezionati, selezionabili presenti nel grafo ne scelgo una e poi simulo il fatto che ci siano mille persone che entrano in quello stato ok? ma non entrano per rimanerci, ma entrano e si spostano tra gli stati secondo le regole enunciate nel seguito quindi stiamo descrivendo no, il modello che vogliamo simulare al tempo iniziale diciamo t uguale 1 non so perché avevamo scritto 1 anziché 0 ma va bene, hanno detto 1 tutti i mille immigrati sono posizionati nello stato iniziale scelto dall'utente, fin qui lo sapevamo. Poi, ogni volta che degli immigrati entrano in uno stato, quindi sia al tempo iniziale che nei tempi successivi con il meccanismo che vediamo, immediatamente il 50% di tali persone diventano stanziali, cioè ossia, queste persone non si muovono più da quello stato. Quindi dei mille che ho immesso nel primo stato, 500 decidono di fermarsi lì. Il rimanente 50% approssimato per difetto, rimane non stanziale e si sposterà negli stati confinanti. Quindi se quei 500 rimangono nello stato in cui li ho messi, gli altri 500 si distribuiranno negli stati adiacenti, gli stati corrispondenti ai vertici adiacenti a quello selezionato. Quindi ad ogni nuovo istante di tempo la popolazione non stanziale di ciascuno stato si sposta e si divide, parti, si divide in parti uguali, approssimati per difetto, tra tutti gli stati confinanti. Quindi se questo stato iniziale aveva 4 stati confinanti, i 500 non stanziali si dividono in 4 gruppi da 125. E al tempo di più uno ciascuno di questi gruppi di 125 entrerà nello stato selezionato tra i 4 eh, vicini. Ad esempio se in uno stato ci sono 40 persone non stanziali, ci sono tre stati confinanti, ciascuno stato confinante ci sposteranno 13 persone. 40 diviso 3 approssimato all'intero inferiore, mentre vabbè, qui manca una, manca una persona, nel senso che erano 40, ne abbiamo spostate 13 per 3, 39, ne rimane una, e quest'uno, diciamo, l'arrotondamento rimane stanziale, assumiamo che diventi stanziale. E quindi in realtà il numero di persone stanziali non, non sarà il 50%, ma sarà il 50% più l'arrotondamento di quelli che non diventano stanziali. Su questi arrotondamenti dovremmo fare un po' attenzione perché altrimenti alla fine della simulazione avremo meno persone che all'inizio e c'è qualcosa che non va. Hm? Eh, come caso particolare se il numero di persone non stanziali presenti in uno stato è inferiore al numero di stati confinanti cioè uno stato confina con altri 5 ma io e le persone non stanziali sono solamente 4 chiaramente l'approssimazione mi dice che 0 si spostano e quindi tutti diventeranno stanziali. In un certo senso quell'ondata di diffusione, diffusione si ferma in quel punto lì. Nella scelta dei spostamenti tutti gli stati confinanti avranno lo stesso numero di persone, quindi se ho più confini alla fine sono distribuiti in parte uguale tra gli stati. E attenzione che se io ho nel tempo 1 ho 1000 persone di cui 500 si spostano, questi 500 si spostano negli stati adiacenti no? allo stato di partenza, poi al tempo 2 ciascuno di questi Persone che si sono spostate, a sua volta per metà diventerà stanziale, per metà si sposterà negli stati ad essi adiacenti. Tra questi stati ad essi adiacenti c'è anche lo stato di partenza, qui ci sono delle persone che poi al tempo due ritornano dallo stato in cui erano presenti. Quindi, questo non è di per sé un problema. La regola vale comunque, quindi non mi devo ricordare, guarda io sono arrivato dallo stato 1 e quindi non ci ritorno indietro. No, può darsi che queste persone, alcun sottoinsieme, chiaramente sempre più piccoli questi sottoinsiemi, perché ad ogni giro dimezziamo il numero di persone che si spostano, eh, questi sottoinsiemi possono esserci delle ondate di ritorno. Mm? Eh, ad ogni passo di simulazione dice... Quindi, questo qua diceva che è un fenomeno normale, e non deve essere trattato in nessun modo particolare. Cioè, solo per ribadire, non c'è niente di male se tornano indietro. Ad ogni passo di simulazione, il numero di persone ancora non stanziali si riduce almeno del 50%, chiaramente. E quindi, a un certo punto, la simulazione si esaurirà perché tutti sono diventati stanziali. Quindi, questa è una simulazione che si esaurisce non perché sono arrivate le 8 di sera e chiudo il negozio, ma perché gli spostamenti indotti dagli spostamenti precedenti si sono esauriti. Ok, questo meccanismo di diffusione, in un certo senso, eh, alla fine della simulazione mi chiedono di stampare quanti passi ho simulato, quanti diciamo, step di migrazione ho simulato, cioè quel T di cui si parlava prima, ehm, e per ogni stato in cui vi sia almeno una persona istanziale, stampare il nome dello stato e il numero di persone presenti, ordinato in ordine decrescente di numero di persone, va bene. Ok? Allora, noi dobbiamo costruire un simulatore che faccia questo. Allora, proviamo prima a costruirci una classe simulatore standalone che no, implementi questi meccanismi e poi vediamo di integrarla nel resto del progetto agganciandola al controller e al model. Okay? Ovviamente questo simulatore avrà bisogno di una serie di informazioni che abbiamo calcolato in precedenza tra cui il grafo, ovviamente eh, il simulatore ha bisogno di conoscere il grafo perché ha bisogno di conoscere gli stati adiacenti, no? quindi questa sarà un'informazione che gli dobbiamo fornire. Allora, nella nostra package model, per ora, eh, sì, nel nostro package model, proviamo a creare una classe simulatore, no? e per ora appunto lavoriamo all'interno di questa classe, E ricordiamoci quando parliamo di simulazione di eh, sempre pensare a quelli che sono le quattro tipi di variabili, i quattro tipi di dati coinvolti. I quattro tipi di dati coinvolti sono la coda degli eventi, sono il, um, i parametri di simulazione, sono eh, gli output della simulazione, E lo scrivo per ultimo perché è il più importante: lo stato del mondo simulato. Ok, ci sono sempre queste quattro cose. Allora, i parametri della simulazione, quindi, quali sono le variabili, le variazioni che può ricevere questo simulatore? le informazioni che gli servono per partire beh a me pare che serva il numero di persone iniziali vabbè nel testo dice sempre mille però il simulatore non è obbligato a sapere che è una costante e il, lo stato di partenza questi sono valori iniziali che non vengono più modificati no? quindi potrebbero essere un intero che è il numero eh, Iniziale migranti, iniziale, e poi abbiamo lo stato di partenza, quindi è un oggetto di tipo country, azione di partenza, iniziale. Questi sono due valori che mi servono per poter avviare la simulazione. E ovviamente l'altra informazione che mi servirà, dicevamo, sarà il grafo. Il grafo lo metterei nello stato del mondo anche se in realtà è, è costante, non andiamo a modificare il grafo, però fa parte dell'informazione che abbiamo sul mondo, non è un parametro che possiamo che quindi il chiamante può modificare, no? è il contesto in cui lavoro, quindi l'altra cosa, private graph, di tipo country, erano non pesati, andiamo a vedere un attimo cosa avevamo fatto come grafo, default edge, okay? grafo non pesato, devo prima importare grafo scusatemi così poi il default edge lo trova poi l'output della simulazione se lo dice già il testo è il numero di passi di simulazione quindi il private è un intero numero di passi sarebbe la variabile t del testo però preferisco non chiamare t una variabile perché poi se non mi ricordo più che cosa sia e poi mi serve, lui mi dice eh, una cosa antipatica, cioè l'elenco per ogni stato il nome dello stato vabbè, e il numero di persone presenti quindi mi serve una collection che elenchi gli stati che contengono almeno una persona ma questo è facile con a fianco di ciascuno il numero di persone quindi questo è quello che potrebbe essere Beh, potrebbe essere una struttura dati, ad esempio una mappa, che associa ad ogni stato, ad ogni country, un numero intero. Okay? Che probabilmente sarà il risultato finale della simulazione. No? Mi sembra il modo più semplice di restituire questo, questa informazione. Quindi, so da una mappa, che mette in corrispondenza a ogni country, un numero intero che rappresenta... La popolazione eh, la chiamiamo, come la chiama il testo, numero di persone presenti, persone presenti, persone chiamiamo semplicemente. Dai. Quindi per ogni Stato, per ogni nazione quanti migranti sono fermati, sono stanziali diciamo così, in quella nazione, alla fine della simulazione. E poi ci sarà la nostra cara coda degli eventi, sì? Allora qui c'è già una classe country and number che era già stata usata eh, probabilmente nel punto 1. Vediamo cosa contiene, contiene una country e un number. Si può anche usare questa. Eh, la differenza tra usare country and number di cui a questo punto potrei fare una lista di country and number, quindi sono oggetti che hanno un riferimento country e un intero. Eh, come risultato finale direi che è equivalente. Io qua, mentre pensavo a una mappa, pensavo che già internamente durante l'esecuzione del programma questa mi poteva servire per tenere traccia in tempo reale di quante persone arrivano. Cioè questa mappa qua è tutta zero, poi ce ne metto mille in uno stato, perché poi nello stato del mondo ho bisogno di questa informazione, no? che partirà tutti da 0,00 e un mille e poi via via cambiano questi numeri. Allora io stavo cercando, diciamo così, di, come cortocircuito di usare la stessa variabile sia per lo stato del mondo simulato sia per il valore finale. Ehm, si potrebbe usare come stato del mondo anche una lista di count and number, però capite che tutte le, se avessi una lista di queste cose tutte le volte che voglio incrementare o decrementare devo andarmi a cercare l'elemento nella lista, e, e, e è assolutamente poco efficiente. Quindi questo... Sicuramente va bene, mettiamolo come nota, nota, oppure list di country and number, persone stanziali. Magari la lista piace di più al chiamante, al controller che deve ricevere, però... Come stato del mondo simulato ovviamente ci sarà anche la mappa persone, che diciamo così, completiamo il ragionamento che facevo in risposta al vostro compagno, eh, cos'è che caratterizza lo stato del mondo in un certo istante di tempo e quante persone ci sono in ciascuno stato, che sono già divenute stanziali oppure che lo diventeranno, questo ci, do ci dobbiamo ragionare, ok? perché è l'informazione no, su cui lui deve lavorare ogni volta. Quante persone ci sono in questo stato e quindi poi ogni volta dovrà dire come si dividono, eccetera, eccetera. No? Quindi questa tabella qua ci deve servire e la dobbiamo fare evolvere. Poi la nostra scelta è se fare in modo che restituiamo al chiamante direttamente questa mappa oppure costruiamo una lista a partire dalla mappa, ma internamente ci conviene lavorare su questa mappa. Mm? Country... Che mi da una country il integer persone, uh, eventi. Allora, finora abbiamo pensato in modo statico no? all'inizio della simulazione. Che cosa so? Alla fine della simulazione, che cosa saprò? Durante la simulazione, che cosa mi serve sapere per andare avanti? Per descrivere la situazione attuale. A questo punto, cominciamo a metterci in comportamento dinamico. Quale evento capita no? in, questo, in questa simulazione? Beh, secondo me l'evento principale che possiamo modellare, che ci conviene modellare, è l'ingresso di persone. L'ingresso di persone in uno stato fa sì che io debba calcolare il numero di persone, diciamo così che rimane essenziale, il numero di persone che si deve spostare, dove si deve spostare e una volta che ho capito che si devono spostare in un altro stato, di fatto sto generando degli eventi che rappresentano l'ingresso di queste persone in uno stato diverso. Quindi può darsi che questa simulazione si basi su un tipo di evento solo che è l'ingresso. Potrebbe bastare questo. Facciamo una, una simulazione della simulazione, facciamola a mano. Eh. Ok, eh, supponiamo che arrivino, faccio un file di testo in cui proviamo a, a, a immaginarci come dovrebbe funzionare la simulazione. Immaginiamo di avere un evento che funziona così, ha un tempo come un parametro, numero di sta eh, stato e quantità di persone. Okay? Quindi supponiamo di che insomma, partire dall'Italia, quindi ci sarà un primo evento che sarà al tempo 1 Italia 1000. A questo punto lui che cosa fa? Nell'elaborare questo evento noi dovremo decidere, quindi quando estraggo dalla coda questo evento dirò che 500 diventano stanziali in Italia. Poi, quanti stati ha confinanti d'Italia? beh chiaramente la mappa del grafo sarà leggermente diversa perché è una mappa storica no? però adesso facciamo finta di prendere la, ma la mappa attuale, gli stati confinanti sono Francia, Svizzera, Austria qua c'è Slovenia di là, 4 no? quindi 4 confinanti e quindi faccio il calcolo che avrò 125 persone per stato confinante. E a questo punto quindi potrò inserire gli eventi di ingresso, no? crea eventi di ingresso e questi eventi di ingresso che creo quali sono? Sarà che al tempo 2 in Francia entrano 125 persone. Al tempo 2 in Svizzera entrano 125 persone. Al tempo 3, 2, scusate, sempre 2, scusate, in Austria entrano 125 persone. E sempre al tempo 2 in Slovenia entrano 125 persone. Giusta Slovenia, no? Scusate l'ignoranza. Questi sono gli eventi che ho messo nella coda. In ordine, no? perché sono ordinati per tempo. Poi quando li vado a estrarre dalla coda, li estrarro uno per volta ovviamente. E quindi come primo cosa dirò? Allora, estraggo dalla coda l'evento del tempo minore, questo, 125 persone in Francia. Allora cosa dico? Che la metà di questo numero, quindi sono la metà di 125 sono 62, 62 diventano stanziali in Francia, le restanti ne restano 63, 63 si dividono tra quanti stati diamo come confinanti alla Francia? Diciamo Spagna, Italia, eh, cosa La Germania, il Belgio, c'è un altro? Anche l'Olanda? Meno male facciamo ingegneria, non facciamo geografia. <ride> Mettiamoci l'Olanda, così sono 5, dai facciamo finta. Lui sta guardando sul cellulare disperatamente, Cinque stati confinanti. Poi se non c'è l'Olanda ci mettiamo Andorra che va sempre bene. E quindi se li dividono per 5 stati confinanti, quanti ce ne saranno per stato? E in realtà 63 non è tanto divisibile per 5, quindi ce ne saranno 12 per stato e eh, 3 stanziali. Quindi in realtà quelli stanziali alla fine saranno i 62 della divisione più 3 che sono il resto della migrazione. E quindi creerò degli eventi che dicono... Eh, allora, ah no, li metto nella coda degli eventi, quindi creerò un evento, lo scrivo in fondo perché ovviamente avrà un tempo 3, in cui dico che in Spagna entrano 12 persone. Un altro evento in cui dico che al tempo 3 in Italia entrano 12 persone. Evento in cui al tempo 3 in Germania entrano 12 persone evento cal tempo 3, eh, abbiamo detto in Belgio 12, evento 3, Olanda 12. Poi andiamo a prendere, e qui abbiamo finito. Prendiamo il prossimo elemento della coda degli eventi, che sarà questo, che avevamo inserito al tempo 2, chiaramente prima si esauriscono prima tutti i tempi 2, prima di arrivare ai tempi 3, e avrò 125, quindi se 62 diventano stanziali in Svizzera, e adesso quanti stati gli diamo come confine alla Svizzera? Eh, vabbè, l'Italia sicuramente, la Francia, l'Austria, la Germania, e credo basta. Quindi i restanti 63 si dividono in, 5, in 4 stati confinanti e quindi sono 60 diviso 4 fa 15, 15 per stato e ne restano sempre 3 fuori. E questi creano altri eventi, poi mi fermo con l'esempio ma perché così vediamo cosa succede. Evento al tempo 3, dunque dalla Svizzera in Francia sono 15, evento 3 Italia 15, evento 3, sempre 3 il tempo ovviamente, no? perché sto elaborando un evento al tempo 2 e quindi sto vedendo cosa succede al tempo, cosa succederà al tempo 3. In realtà questi due eventi che ho elaborato quello di Francia e quello di Svizzera in realtà nel mondo reale avverrebbero in parallelo. Io sto simulando, chiaramente devo considerare uno per uno, ma come tempo simulato sono eh, uguali. Eh, quindi abbiamo detto Germania 15, Evento 3, eh, Austria 15. E ho finito di simulare quell'evento. E così via. Adesso quello che, ho no che noto che okay, ovviamente che ci sono delle migrazioni di ritorno. E questo, vabbè, l'abbiamo già visto, non ci crea problemi, quando peschiamo questi 12, 6 diventano stanziali, gli altri 6 li dividiamo, eccetera, eccetera, secondo le regole di prima. No? Però c'è una complicazione, nel senso che al tempo 3 entrano 12 persone che boh, arrivavano dalla Francia. Ma anche al tempo 3 entrano 15 persone che arrivavano dalla Svizzera. Più altre che arriveranno dall'Austria, più alte che arriveranno dalla Slovenia. Allora qui è una scelta che dobbiamo fare, su cui il testo non è chiarissimo. Io quando arrivano questi 12, li prendo e li smisto, oppure aspetto che arrivino tutti quelli che devono arrivare, quindi tutti dell'Italia, tutti questi 12 più questi 15, più altri 15, più altri quanti ne arriveranno e quando li ho tutti li smisto, se fossero numeri reali non cambia nulla, il problema è che sono numeri interi con le approssimazioni. per cui se li smisto a piccoli gruppi è facile che con gli arrotondamenti io avrò, alla fine avrò più, più persone stanziali e meno che si spostano, se invece aspetto di averli tutti insieme, Parlo il 50% di questo e probabilmente potrò mandare, in base agli arrotondamenti, una persona in più fuori, no? Perché un conto è avere il valore intero di una somma, un conto è avere la somma dei valori interi delle singole frazioni, no? Chiaramente, che sicuramente è sicuramente minore. Quindi c'è questo piccolo dubbio, no? che il testo non, non ci dice, ci dice guarda, poi torna, possono tornare indietro, però non ci dice cosa fare se ci sono più migrazioni provenienti da stati diversi che insistono sullo stesso stato, e, e, e, e, allo stesso tempo, no? allo stesso istante di tempo. Allora, abbiamo due possibilità, una è fregarcene, e quindi questo evento qua lo processiamo indipendentemente da questo evento qua. Che è la soluzione più facile ovviamente, non devo fare nulla di speciale, non mi accorgo di questa anomalia. L'altra opzione un pochino più complicata invece è quella di aspettare a smistare i nuovi ingressi fino a quando non sono arrivati tutti e quindi in qualche modo dovrò avere tenere da parte un numero parziale di migranti già arrivati ma non ancora smistati e solo quando avrò finito di elaborare tutti gli eventi del tempo 3 potrò smistarli. Questo si complica il lavoro perché richiede innanzitutto due tipi di eventi, non uno solo. Quindi la, eh, separa, devo separare l'uscita dall'ingresso in certo senso, no? Cioè tutte le uscite, questi dovrebbero essere eventi di uscita verso uno Stato, ma poi l'ingresso verso lo Stato lo faccio una volta sola quando eh, scatta il tempo, quindi dovrò aggiungere un altro tipo di ingresso, uscita e, e, e ingresso, avrò n uscite e un ingresso solo, visto dal punto di vista dello Stato ricevente. E ovviamente avrò bisogno di una struttura dati in cui salvarmi quanti sono questi numeri di persone ancora in sospeso. Si può fare, no? ovviamente, ma eh, visto che il testo non ce lo chiede e a noi piacciono le soluzioni più, semplici, no? sono sempre preferibili a quelle complicate io direi cominciamo a risolvere quello semplice quindi abbiamo un tipo di evento solo e questo vuol dire che questo evento e quest'altro saranno elaborati come se fossero indipendenti okay? se qualcuno invece prendesse l'altra strada il codice è un pochino più complicato e i risultati saranno diversi ovviamente, quindi tendenzialmente avrà un numero di, di, di passi di simulazione maggiore perché ci sono più persone che, cioè, che um, qualche persona in più che non diventa stanziale può ancora pro propagarsi sulle, sui livelli successivi. Ok, fatto questo ragionamento abbiamo capito le informazioni che ci servono, no? Eh, alla fine ci serve sapere queste tre informazioni, tempo, stato di ingresso e numero di persone di ingresso e dentro l'elaborazione dell'evento al di là di un po' di operazioni aritmetiche tipo parte intera, divisione, eccetera ci serve sapere quanti sono i stati confinanti e anche quali per poter generare gli eventi in uscita ok, allora, la, la classe evento è semplice mi siete a perdere che qualsiasi era un evento.java sono dimenticato di cancellarlo non la guardo, promesso, ne facciamo un'altra nuova la chiamiamo event, quell'altra la cancelliamo anzi, cancelliamo subito così non ci viene la tentazione di guardare cosa avevo risolto l'anno scorso. Quindi abbiamo detto che questa classe di evento avrà una variabile che sarà il tempo, il testo si dice, non ci parla di anni, no? ci parla semplicemente di tic di simulazione, quindi mettiamo un numero intero, ci sarà una country, un'azione, e poi ci sarà la quantità di persone. Questo è il nostro oggetto evento, che deve essere ovviamente ordinabile secondo time. Quindi questo deve implementare l'interfaccia comparable su event. E quindi dovrà contenere sicuramente il metodo compareTo, che essendo numeri interi, possiamo implementare semplicemente come this.time-adal.time. Oppure creare, creare oggetti integer e delegare al compareTo di integer. Ma è un giro lungo e poi questa classe deve avere i soliti metodi obbligatori il suo costruttore i suoi getter, i suoi setter anzi i suoi getter e non vedo perché deve avere i setter quindi prendiamo solamente i getter questo evento qua consideriamolo come un oggetto immutabile una volta che l'ho creato posso. perché Crips questa mattina mi fa tutte queste righe vuote. Vabbè. Crea l'oggetto, lo metto nella coda e poi lo estraggo e quando lo estraggo ovviamente dovrò interrogarlo, non devo, mai, non, ho, non devo mai modificare il valore di time ad esempio. No? Quando devo inserire un nuovo evento creo un nuovo oggetto col valore di time più 1. Ok. E questo vuol dire che eh, può essere il nostro elemento della coda private priority queue di event coda. Ok? Quindi questa è la fotografia delle variabili di lavoro del, del simulatore per quanto ne possiamo capire finora. Poi partiamo con i metodi, costruttore, caricamento di eventi iniziali, esecuzione della simulazione ed elaborazione dell'evento e ovviamente estrazione dei, dei valori finali. Allora, i metodi semplici sono il costruttore. Allora, cosa dobbiamo passare al costruttore? Ma io farei che passargli dirett già direttamente il grafo, mentre invece la nozione iniziale e il numero di persone lo potremo passare nel metodo in cui vengono creati gli eventi iniziali. Quindi questo potrebbe essere appunto la, il costruttore, poi ho un metodo che possiamo chiamare inizializza, che prepara la simulazione e... Eh, deve ricevere per iniziare, iniziare barra inizializzare una simulazione, avrò bisogno della country, partenza e il numero intero di migranti che devo che devo simulare. Quindi la, a questo punto la salverò in this.nazione in iniziale uguale partenza e dis.numero iniziale migranti uguale migranti. E qua dovrò inizializzare anche eh, la struttura dati che userò per tenere traccia del numero di stanziali in, in ogni stato. All'inizio della simulazione tutti gli stati avranno un numero di stanziali pari a 0 e me lo devo scrivere da qualche parte perché questo valore possa poi essere incrementato e quindi inizializzerò questa mappa di persone tutta di zeri. ok? allora devo creare this.persone eh, uguale new hash map di country integer, Sono a finire. vuota, allora questo new mi protegge rispetto al fatto che se l'utilizzatore di questo simulatore fa diverse simulazioni, ogni volta la mappa riparte da zero, quindi non, ci, non eh, mi porto dietro i residui della simulazione precedente e poi la riempio, ovviamente. Quindi per riempirla prendo tutte le country del grafo che sono nel vertice del grafo e per su una country creerò un elemento nella mappa dicendo, ok, gli istanziali adesso sono 0 dis.persone.put nella country C 0 un array associativo che col nome della città, della country, mi dà il numero di istanziali, cioè 0. E poi lancio la simulazione, cioè inietto il primo evento dentro la coda degli eventi altrimenti il metodo run, che sto per scrivere, la prima cosa che fa, va a vedere nella coda, se, se non c'è nulla si ferma, e qua cosa devo metterci, quindi ci metto il primo evento, this.queue.add, new event, e cosa devo dire, caro nuovo evento, tu devi lavorare al tempo 1, partendo nella nazione iniziale e mettendoci il numero iniziale di migranti. Sono, sono parole lunghe ok? e qui ho fatto il perché mi dice, ah perché non devo mettere void poi ho l'altro metodo a questo punto quello di esecuzione della simulazione public void run in cui faccio, partire, faccio andare avanti il simulatore e questo lavorerà col classico ciclo while la coda non è vuota quindi not is empty prenderà un evento dalla coda, pol, estrae il primo elemento e poi lo elaborerà. Qui possiamo mettere, avevamo un metodo che chiamiamo process event, che elabora l'evento e aggiorna lo stato del mondo e crea i nuovi eventi. In questo caso la condizione di terminazione è semplicemente l'esaurimento della cosa, non abbiamo delle condizioni ulteriori sul tempo o su altri criteri. E process event bisogna implementarla ovviamente, che sarà un metodo privato. Avendo fatto la scelta, diciamo così, un po' mio per dire, prendiamo ogni ingresso eh, indipendentemente dagli altri, non ho il, un tipo di evento da fare, ma un tipo solo, quindi ogni volta farò sempre la stessa cosa. E quindi mi chiederò, beh, facciamo a codice le operazioni che facevamo prima mano. Quindi eh, in questo stato qua, distanziali quanti arrivano? Saranno get persone diviso 2 get persone è un int, 2 è un int, quindi questa divisione dovrebbe funzionare come divisione intera, anche perché questo è un altro int. Quindi questi sono quelli che diventano stanziali subito, la metà. Gli altri metà, quelli che si spostano, Saranno, eh, diciamo così, chiamiamoli pure migranti, uguale il numero di persone meno quelli stanziali, per il momento. Dimmi. Scusa? Sì, questo dovrebbe approssimare la divisione intera, quindi la divisione intera ti dà il quoziente e poi avresti il resto e quindi essendo numeri positivi approssimo sempre per difetto quindi in teoria io ho fatto due operazioni diverse perché questo qua tendenzialmente se il numero era pari sono uguali se il numero era dispari l'istanziale sarà uno in meno dei migranti adesso mi servirebbe sapere quanti stati confinanti ho? Chi me lo dice? Il grafo. Perché l'oggetto country che ho è anche un vertice del grafo e quindi posso calcolarmi il numero di stati confinanti che è uguale a il grado, quindi dis.grafo punto degree of e punto gradazione. la nazione di ingresso è un vertice del grafo, chiedo al grafo, senti questo vertice, quanti altri eh, nazioni adiacenti possiede. Per come abbiamo costruito il grafo speriamo che questo numero dovrebbe essere sempre diverso da zero, anche nel laboratorio gli stati che poi erano isolati e non confinavano con nessuno non li mettevamo nel grafo. E ce ne accorgiamo subito se è zero o no, perché adesso dobbiamo dividere. Quindi e quelli che si spostano per Stato, quindi sono migranti, eh, gruppi migranti, chiamiamolo così, i gruppi di migranti di quante persone sono composte, da, beh, da quanti migranti ho meno per il suo diviso il numero di stati confinanti. Per quello ci tenevo che i confinanti fosse diverso da zero. E ho fatto i gruppi, approssimati per difetto grazie al fatto che la divisione è una divisione tra interi e mi dà un risultato intero. A questo punto devo ricordarmi di gestire i resti, quindi se in questa divisione non ho raggiunto esattamente il numero di migranti che dovevo spostare, quelli che non ho raggiunto li devo aggiungere agli stanziali. Giusto? No, nel nostro esempio dicevamo a un certo punto eh, 12 per Stato e poi 3 che sono il resto della divisione li lascio stanziali. Quindi vuol dire che io dovrò prendere i miei stanziali e aggiungergli il resto della divisione. o se volete il resto della revisione è la differenza tra i migranti che avevo meno confinanti per gruppi, che poi è la definizione di resto. Adesso dovremmo avere tutto per poter, uno, aggiornare il numero di persone effettivamente stanziali nel singolo stato perché questi sono solamente quelli che sono diventati istanziali in questo evento qua nell'elaborazione di questo specifico evento questi si vanno a avendo a questo punto il numero, diciamo così, definitivo questi si vanno a sommare agli istanziali che già c'erano in quello stato che ho nella mappa persone dis.persone put in corrispondenza di questa nazione e Ci metterò che cosa? Beh ci metterò il valore che c'era più gli istanziali attuali. Quindi ci metterò persone.get di get nazione. Questo get mi dice quanti istanziali c'erano finora in quella, stazione, in quella nazione. E dopo il get ci aggiungo gli istanziali che ho, che, che ho appena calcolato. Okay. E poi devo generare gli eventi, quindi qui ho aggiornato lo stato del mondo, ho detto che okay, si sono sedute queste persone, ma sto anche generando degli eventi di successive migrazioni per questi gruppi, Do, verso dove? Verso tutti gli stati che confinano con questo. Quindi di nuovo mi faccio dire dal grafo quali sono gli stati confinanti, andando a prendere tutti i vertici adiacenti a un, a un vertice dato. Eh? Questo si può fare, se non sbaglio, c'è già il metodo eh, graphs. neighbor list of, che è dato un vertice, mi dà una lista di vertici che sono adesso vicini. Se volendo potrei stare all'edge set perché ciascun edge è andare a prendere l'opposite vertex, eccetera, eccetera, ma questo metodo qua già mi dà ciò che mi serve, cioè una lista di vertici adiacenti, vicini. il primo parametro è il grafo il secondo parametro è il vertice di partenza ma ah, questo mi dà una lista basta iterare su questa lista e creare un evento per ogni elemento di questa lista quindi questo qua lo metto dentro un for country vicino che appartiene a questa lista qua creo dei nuovi eventi, dis.q.add, nuovo evento, che ha come tempo il tempo attuale incrementato di 1, quindi e.getTime più 1, come poi vado a capo. Il secondo parametro dell'evento è la nazione verso cui mi sposto e quindi sarà il vicino e il terzo parametro dell'evento è il numero di persone che si sposta che è il gruppo immigranti. Quindi, cosa faccio qua? Analizzo cosa succede, mi faccio i conti che facevo prima a mano, aggiorno lo stato del mondo, predispongo gli eventi futuri. E questo è il lavoro nell'elaborazione dell'evento. Non abbiamo il classico switch sul event type perché abbiamo un tipo solo di evento qua. Allora, questo dovrebbe più o meno essere sufficiente Uh, vediamo un attimo se cosa ci manca allora, il numero iniziale del migrante, iniziale ce nel metodo, li passiamo nel metodo init le persone le inizializziamo nel metodo init e le aggiorniamo nel process event questo qua non abbiamo ancora guardato, il numero di passi allora il chiamante vuole sapere quanti passi di simulazione ho fatto allora quando è che dovrei aggiornare questo valore? in teoria dovrei aggiornarlo alla fine della simulazione però purtroppo alla fine della simulazione, quando sono qua, se la coda è vuota, io non so più qual era il valore di t dell'ultimo evento. Allora la cosa più comoda è quella, quando elaboro un evento, salvarmi il valore di quel t: numero passi uguale gettime delle persone ogni volta ovviamente lo aggiorno dopo che avrò elaborato l'ultimo evento avrà quel valore dato dal tempo dell'ultimo evento che ovviamente essendo la cosa prioritaria e ordinata sarà il valore massimo e quindi mi basterà semplicemente creare poi un getter per questa signora qui anzi per quei due signori quindi di n passi creiamo un getter ma solo getter e non il setter e di anche di persone creiamo anche il getter perché al chiamante servono eccolo qua mettiamoli sotto così non ci danno fastidio qua in mezzo get numero passi e get persone che serviranno a chiamante. Allora, come facciamo a vedere se questa cosa funziona? Eh, purtroppo si basa sul grafo, sullo account iniziale, quindi è difficile creare un main di prova per testarlo, a meno di non dover anche nel main ricreare il grafo. Forse la cosa più semplice è quella di al, al, al, agganciarlo direttamente al modello, e quindi al controller. e poi cominciamo a, a vedere se funziona a debaggarlo mm? o se no vediamo il modello come si comporta ha un model, c'è cioè un creagrafo di questo non ce ne frega niente get countries potremmo anche fare un test simulator a mano Uh, test simulator prima di agganciarlo al controller. Ah, così vediamo se funziona, riusciamo a debuggarlo senza avere tutta l'interfaccia grafica se ci dà fastidio. Quindi il test simulator ovviamente prima di creare la classe simulator devo creare il modello che mi dà il grafo. C'è un get grafo? No un crea grafo ma non restituisce l'oggetto grafo. Eh. Però non voglio, non voglio fare un get graph perché giustamente il grafo deve essere una cosa privata del modello. Questo vuol dire che il simulatore lo può chiamare solamente il modello e quindi facciamoglielo fare. Uh, aggiungiamo un metodo al modello per eseguire la simulazione ok? public void simula mettiamolo void per il momento a partire da una certa count di partenza allora cosa farà questo metodo simula? crea il simulatore e lo fa lavorare quindi faremo um, istanziamo un nuovo simulatore sim uguale new simulatore a cui passo ovviamente il grafo e questo ovviamente deve essere dentro il model per potergli passare l'istanza al grafo poi lo inizializzo con la stazione di partenza e 1000 poi lo faccio andare e stampo cosa è successo per ora stampo poi dovremmo ritornare questi valori controller no? passi di simulazione sono sim.get numero di passi e poi stampiamo anche solo in modo grezzo le persone stanziali dove sono andate a finire. adesso stiamo stampando direttamente la mappa ma ci serve solamente come no, debug no? per verifica quindi questa mia classe test simulator cosa farà? creerà il model dice al modello di creare il grafo mettiamo un anno a caso e dice al modello di simulare a partire da una certa country di partenza che noi non conosciamo possiamo prendere la prima che ci capita sotto mano quindi m.getCountries non posso fare get di 0 perché è un set questo qua non posso prendere la prima quindi devo prima trasformarlo in una lista e poi prenderla prima mm? va bene un set lo trasformo in una lista e poi di questa lista posso prendere il primo elemento ho sbagliato la parentesi qua ah no perché questo aspetta di importare questo proviamo a vedere test simulator ah, ovviamente simulatore.init loop.interception qua sì perché non ho creato la coda direi no? il new della coda non l'ho mai fatto giusto? dovevo farlo nel mio init prima di aggiungere un evento poverino la cosa deve esistere new eh, uguale new priority queue vuota ok riproviamoci Cosa è partito non lo so, facciamo partire questo. Direi che sta girando un po' troppo. Quindi andiamo a vedere cosa succede. Vediamo se è arrivato almeno a simulare, un modo per, per vedere se va avanti, un modo molto invasivo ma è questo. Stampiamo gli eventi che, arri che arrivano. Sì, poi magari che dite un to-string lo mettiamo bravo sono uguali a zero, a gogo, go. ovviamente stiamo aggiungendo anche degli eventi quando le persone, quando, eh, dove è andato il mio simulator, qua quando gruppi migranti è zero, sto comunque aggiungendo, qua sotto sto comunque aggiungendo degli elementi vicini, degli eventi con zero migranti e questo ovviamente si propaga, quindi magari if... Solamente gruppi migranti, uguale a zero. Faccio questo. Riproviamoci. Sì, bravi. Diverso da zero. Ok, adesso ho fatto qualcosa di sensato. Quindi sono entrate mille persone negli Stati Uniti d'America, al tempo 2 Stati Uniti d'America confinano con Canada e Messico, 250 è la metà della metà, sì. Poi al tempo 3 queste 250 persone ne saranno del Messico che si spostano in USA e Guatemala e del Canada che si spostano in USA e Belize, non chiedetemi perché, no forse Belize arriva dal, sì, che fai? Perché mi è scomparso tutto? Il programma è terminato, quindi non deve, boh. e, e così via. Vedete che i numeri di persone sono sempre più bassi. Questi qua sono quelli che arrivano dal Messico, questi sono quelli che sono di ritorno dal Canada. E poi al tempo 4 beh, si propagano un po' sempre. Questo Canada e Stati Uniti, purtroppo, Canada confina solo con gli Stati Uniti, quindi rimbalzano avanti e indietro ogni volta dimezzandosi. No? E alla fine di tutto abbiamo simulato fino a 7 e dove vabbè, abbiamo questa mappa che è piena ovviamente di zeri. Andiamo a vedere solo se riusciamo a trovare ad esempio gli USA. dove è 605, può aver senso che sono i 500 iniziali più un po' di ondate di ritorno. Eh? Eh, vediamo se è arrivato qualcuno in Argentina. No, non sono arrivati. Brasile, neanche. Messico, 168. Vabbè. Ah, questo è il risultato che stiamo calcolando, dopo un po' di debug doveroso. Quindi adesso possiamo togliere un po' di queste print line e cercare di far arrivare ad integrare questo simulatore con il controller. Allora, la print line l'avevo messa dentro la coda degli eventi. E poi il modello faceva delle cose brutte, del tipo stampare direttamente queste cose, mentre in realtà deve permettere al controller di vederle. Sono due dati che il controller deve conoscere per poter stampare il suo risultato, e essendo due dati non posso semplicemente restituirli come valore di ritorno, posso restituire uno dei due come valore di ritorno e poi per l'altro dovrò farmi un metodo per restituirlo. Quindi il più facile è il numero di passi e quindi Posso restituirti questo, però il numero di persone al controller serve perché deve stampare questi elementi, ma non te lo posso ritornare con questa singola chiamata. Quindi me lo devo salvare da qualche parte nel model in modo che poi il controller lo possa interrogare subito dopo. Posso decidere se salvare la mappa oppure costruire qualcosa già di più comodo per il modello, per il controller, ricordate che il controller deve stampare, andiamo a leggere il testo, per ogni stato in cui vi sia almeno una persona stanziale, quindi togliendo tutti gli zeri, stampare il nome dello stato, vabbè, facile, e il numero di persone presenti in ordine decrescente di numero di persone. Quindi restituire una mappa è fare un così, un po' un dispetto al controller, ti do una struttura dati che contiene i dati che ti servono ma nel modo più scomodo possibile per come li dovrai stampare. Allora potremmo fare uno sforzo in più dentro il model, visto che alla fine i dati sono responsabilità di modello, di creare già una lista riprendendo il suggerimento del vostro compagno all'inizio che diceva c'è già una classe che fa count and number, facciamo una lista di questo ma la calcoliamo dentro il modello sulla base del risultato del simulatore che sia già depurata dagli zeri, sia ordinata nel modo giusto cosa che invece il simulatore non ha senso che faccia perché che ne sa il simulatore di cosa devo farmi di quel risultato no? quindi io potrei salvarmi devo salvarmi la mappa prima di ritornare dal modello simulatore, quindi private map country, integer, persone stanziali e ci ricordiamo che questa mappa viene salvata tutte le volte che chiamo il simulatore, prima di fare la return ovviamente, dis.persone uguale caro simulatore dimmi, E poi mi servirà un altro metodo affinché possa ritornare al modello public, una lista già ordinata come piace al controller di country and number uh, get uh, persone stanziali. ovviamente lo posso chiamare solo dopo che ho chiamato simula. Get istanziali non mi restituisce direttamente la mappa, ma mi costruisce una lista, una lista di count and number, ok, uh, chiamiamola pure lista, uguale new array list, list di country and number, vuota, questa lista la popolo, la riempio um, con i contenuti della mappa che sono diversi da zero, quindi iter sulla mappa, for country in uh, this.personestanziali che è la mappa, punto di set, c, aspetta. quindi se c punto get, non è c scusate, è la mappa, dis.personestanziali, punto, punto get di c, che è l'intero uguale, eh, diverso da 0 ok allora c è la, è la country che è la chiave della mappa questa è la mappa get the country mi dà il numero di persone se questo numero di persone è diverso da 0 allora dovrò aggiungere alla lista eh, add un nuovo oggetto country number C, virgola, sta roba qua. Allora, non la voglio scrivere due volte, quindi spostiamola qua. Così è anche più chiaro che si tratta della stessa cosa. Ok? Quindi qua sto creando una lista che contiene dei counting number corrispondenti agli elementi della mappa diversi da zero. E poi la devo ordinare. Ordinare per valore decrescente di numero di persone. Allora, counting number aveva già un ordinamento naturale. Comparable ce l'aveva. Decrescente per numero stamattina siamo fortunati perché questo era già il suo ordinamento naturale quindi basta fare sort e lui userà questo comparatore qui non ci dobbiamo costruire un comparatore in più apposta per questo e quindi semplicemente un list.sort e un return list lista cosa mi dici? lista new array list devo usare collections.sword lista così perché il metodo sort richiede che io specifichi comunque un comparator ok siamo pronti direi a questo punto per agganciarci al controller. E il controller avrà un metodo che per il momento è vuoto, che si chiama doSimula, in cui scriveremo, eh, Luca, innanzitutto devo prendere la country, quale box, c'è un box nazione.getValue. Poi chiederò al eh, modello di simulare da questa stazione di partenza C. E poi avrò la lista di count and number sostanziali che mi faccio sempre dare dal modello. e dopodiché dovrò aggi aggiornare il result, adesso facciamo qualcosa di poco estetico, text di t più a capo, e poi ci aggiungiamo un append text distanziali, tanto per vedere qualcosa, Poi, perché il tempo è finito quindi non abbiamo tempo di abbellirlo. Quindi io posso scegliere un'azione che potrebbe essere la Polonia, clicco su simula e mi sta scrivendo 4 come numero di passi di simulazione e poi la lista ordinata, adesso non è, non è ben incolonnata, non è ben impaginata, però mi sta dicendo Polonia 540, Russia 65, Ucraina 41, Cecoslovacchia 39, e via via in modo decrescente fino a alcuni stati che hanno ricevuto un migrante. Questo l'ho solo stampato in modo più ordinato, ma è il risultato che ci serviva. Ok? Quindi, al di là di questa simulazione, che era abbastanza facile, bisogna fare attenzione con una verifica che farei adesso che su questa lista, che la somma di tutti i valori della lista faccia mille, che non mi sia perso qualcosa per, per, per strada, abbia, se fosse o meno o più di mille, eh, dovrei controllare i miei vari calcoli di approssimazione. L'altra cosa che abbiamo imparato è che a livello di organizzazione del codice il simulatore diventa una classe ad uso esclusivo del modello, perché solo il modello normalmente ha tutte le informazioni che servono al simulatore per lavorare. Va bene, oggi siamo riusciti a, chiudere, a concludere questo esercizio, e continueremo ancora in altre settimane, ovviamente a fare un'alternanza tra esercizi mirati e temi d'esame, perché via via ci stiamo avvicinando alla fine del corso. Grazie di tutto, buona giornata.